Ciao Andrea, oggi bellissima giornata, però sei sicuro? Siccome abbiamo fatto il record di, di distanza tra me e te, sei sicuro che vuoi che io ti lanci questo pacco? No, non sono sicuro. Te l'ho detto prima che secondo me sei troppo lontano. Eh, ho abbastanza paura, più del solito oggi forse. Anche perché c'è in mezzo alle due telecamere. Eh no, infatti sono anch'io preoccupato, non so se affronterei questa impresa. Comunque Comunque Andrea è arrivato un nuovo pacco da Sport Time Mantova, una scarpa super innovativa, super veloce, già te lo annuncio. Mi devi dire di che marchio si tratta, quanto pesa e soprattutto secondo te quali sono le tre caratteristiche di, di questa scarpa. Sei pronto a prendere il pacco? Sono andato a ritirare le chiavi che le chiavi belle non ce le ho con le per tagliare. Va bene vai. Ah, Preso al volo, eh. Ho dovuto anche muovermi perché comunque non era così banale. Non è così banana. Ci sono? Vai, mamma mia, un campione. Ho tolto il cronometro perché comunque adesso veramente lo fai molto velocemente. Sì, beh, le prime volte non mi ricordo se me le faccio io prima mano. Cavolo, eh. beh, intanto promozione. Una bella magliettina official athlete, sei un official athlete io? l'altra c'è scritta... l'altra c'è scritta recensore no? recensore, quindi è mio o tua? beh, recensore... tutte e due presa secondo me questa scarpa ti piace tanto nel passato ti è sempre piaciuta quindi non posso pensare ah, che la non... Kimbara eh. <ride> che non ti piaccia oddio No, se una Kimbara è cambiata tanto eh! Non lo so, devi, devi, non puoi guardare, adesso devi solo indovinare. Allora, scarpa morbida, molto flessibile, sembra, sembra una ocara qua dietro. Però secondo me eri abbastanza sulla giusta uh, via. È una Kimvara? È una Kimvara. Sto guardarla. Wow, bella. Oh, Ti abbiamo scelto anche un bel colore. Eh? Non, non... Bello di brutto, sì. Fai una cosa, prova, provatela un secondo e poi dimmi innanzitutto quanto pesa? Ma poco, sembra 160 massimo. Beh è davvero leggerissima, sai Max? Abbiamo fatto qualche giorno fa, ho fatto, il video del ehm, lo short delle migliori scarpe per correre i 10 km, questa secondo me potrebbe anche entrare nella classifica. Questo è il tuo numero Beh, sta, sta comoda a me, sai? Sì, di solito in effetti ha molto, molto spazio nell'avampiede, quindi secondo te suggerisci stesso numero? Mi fa venire il dubbio, perché questo qua è il tuo numero, un mezzo, quindi il 9 americano, io porto il 9,5, ma ti direi che va bene a me questa, avrei detto come comodità un 27,5, quindi contando che è una scarpa per gare o per ripetute relativamente brevi forse la prenderei mezzo numero in meno io forse ascolta facciamo una cosa fai uno scattino qua in pista siamo in pista so che poi stasera ti devi, devi gareggiare quindi non ti chiedo uno sforzo eccezionale sovrumano e poi ti faccio due o tre domande su questa scarpa vabbè comunque la provo un attimo tanto per avere le sensazioni ma Bah, mi sembra che davvero il mezzo numero e meno vada più che bene va bene dai ci vediamo tra due minuti Andrea allora secondo te eh, questa scarpa a chi è adatta l'hai provata a due <coughs> secondi però mi sembra che sia super è una scarpa vecchio stampo eh, mi sembra molto più leggera rispetto alla vecchia Kimvara ho guardato che sotto la soletta, credo che sia quello il vero Power Run che c'è dentro, c'è uno strato di mezzo centimetro di, di, di intersuola che sembra un'altra soletta aggiuntiva, credo che sia lui il Power Run in più, morbido, e poi sotto c'è la, la solita, il Power Run, no non credo che sia il Power Run Plus, non lo so, eh, e sotto c'è l'intersuola solita in Power Run normale. Eh, che è un po' più duretto, un po' molto più duretto. Sì, dovrebbe essere solo Power Run, perché c'è scritto dietro, ormai, ormai Soconi ha questa consuetudine, ormai abbastanza recente, però comunque presente nelle ultime due stagioni. E secondo te Andrea, chi adatta questa scarpa? È una scarpa per atleti, secondo me, abbastanza veloci, quindi sicuramente sotto i 4,30 che devono fare ripetute sotto i 4,30 e relativamente leggeri, secondo me sotto i 70 kg circa. Costa anche relativamente poco. Poi la, la cosa che mi chiedo è, dal tuo punto di vista, la reattività, come, come l'hai vista, visto che comunque il peso è sicuramente molto limitato. Poi ho messo all'inizio quanto pesa esattamente. Guarda, sto odiando il gatto perché mi... Mi tocca sotto sembrano dei capelli. <ride> comunque eh, guarda, come reattività secondo me dà più feedback al piede perché comunque essendo più duretta rispetto alla Endorphin Speed è sicuramente un po' più secca e quindi la senti più, più reattiva a terra e. Eh, diciamo, ripeto, un po' vecchio stampo è il piede che comanda la scarpa e non lei che ti accompagna e poi sì, questa tanta, eh, tanta leggerezza e ti dico, secondo me, è anche molto più stabile rispetto alla all'aspide. Chi dovesse avere una capacità di flessione importante nell'avampiede, secondo me si troverà bene, soprattutto i giovincelli. ai ah, giovincelli, io la, io la consiglio. Invece dal punto di vista della calzata abbiamo detto che comunque ha un grande spazio nell'avampiede come l'hai vista e anche nella corsa come ti è sembrata. Secondo me veste abbondante eh, ti dico se prendi lo stesso numero ci stai dentro comodo magari si piega un po' di più in avampiede eh, diciamo che il numero in meno secondo me eh, sta bene lo stesso e con il numero in meno là, mi piacerebbe di più utilizzarla in gara e Invece a livello di, di utilizzo pratico la suggerisci percorre solo i mille oppure anche magari un, un medio di 15 km? Sì, un medio di 15 km sì, anche se tipo la... la... Speed, la Speed secondo me è un po' meglio perché è più morbida, ormai sono un po' vecchietto anch'io, io, mi piace avere delle scarpe un po' più riposanti, diciamo che sono delle scarpe un po' più vivaci queste qua, quindi per, per distanze un po' più brevi, quindi magari 10-12 km, ripetute lunghe, ma anche brevi, secondo me con questa mi potrei trovare bene per fare i 400 e, e ti dico, mi sta venendo in mente che, che potrebbero essere ottime per fare le gare quelle estive. Sì, in effetti ricordo che avessi vinto tu la, un paio di Kim proprio al, al Giro del Varesotto. Se non sbaglio. No, no, ti ricordi male, le avevo comprate io, erano quelle rosa che erano del giro di, colorazione del Giro d'Italia e le avevo comprate ai tempi non eri ancora un influencer comunque invece a livello di, di tallone come hai detto che sono stabili cosa, cosa ne pensi di solito lo tocchi <ride> allora tallone bella conchiglia non, non di quelle stradure eh, qua sopra un po' più morbida e poi credo che non ci, ah no, 4 mm di, di drop quindi sì una scarpa ehm, Molto avampiedista, mi ricordo che Soconi forse su questa cosa cioè, ci spinge tanto, e, e quindi il tallone un po' così morbido qua sopra e conchiglia secondo me è perfetto anche perché è una scarpa che se no rischia di dare un po' di noia al tempio. Um, vabbè, poi nei prossimi giorni faremo la recensione completa. L'ultima domanda è invece quando testeremo le ride 15 di Soconi, sapendo che comunque dovrebbero essere super innovative eh, a metà maggio ti direi eh, abbiamo un come si dice un, un evento di Sauconi dove siamo stati invitati eh, non le proveremo in anteprima perché sono già uscite però credo che ci diano un po' di informazioni le riusciremo anche a provare per strada tra l'altro siete tutti invitati poi nei giorni prossimi vi faremo eh, comunque eh, vi daremo comunque ulteriori informazioni, mi sembra che sia il 10 di maggio, eh, venite numerosi, sarete o con il gruppo di Massi o con il gruppo di Andrea o con altri, pe altre persone magari più famose di noi, comunque eh, se volete noi saremo lì eh, a Milano, eh, vi terremo aggiornati. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, ci vediamo il 10 maggio, confermo che il 10 dovrebbe essere intorno alle 18, vabbè poi, poi ne riparliamo. Ciao ciao! ciao.